Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo video, siamo qua oggi sul canale da team Far Cry 2 l'intento di fare una partita recente Mmm, se Oh, uh, ho visto un colpo No, non riesci a provare neanche Tentano già di uccidere, attenzione Dado pro Dai, vieni fuori Oh, che ho visto poi piove non si capisce nulla ah. no no tu pro tu pro for you attenzione dai che questa rimarrà come part unica partita recente ma quella si è una testa di un nemico fatti Morto Raga Prima partita recente Qua ce la si può fare Camperchi Ok Non ho colpi Spaccati troppi Troppi cecchini Sto anche laggando oltretutto Perché la connessione Dopo due settimane Non mi è ancora tornata Grazie telecom Ma muore No Quello lì è camperato sopra Esco in prefare lo tiro giù Vediamo l'M1903. Quanto dura la partita? Oh. Dura una vita altro che. Ma perché in questo mi devono urlare sempre? Oh, Madonna. E prima mi interrompono e quindi ho dovuto buttare via la registrazione. E ora urlano. E io ce l'ho nel mirino. Dai, ti ho visto. Oh eh oh. Eh. Ma amore Oh, eeeh, non cadere Sì, praticamente questa qua è una mappa a cecchini In caso di qualcuno dovesse lo stesso e chiedendo questa Sì, praticamente è una mappa a cecchini Ci sono quelle mappe in Far Cry 2 che sono dei cubi Nel vero stesso Però Ci sono le mappe in cui se non hai il cecchino sei letteralmente perso, vuoto, beh, fai schifo Quindi sì Bello se stai vicino ai barili ti danneggi Ogni tanto Se laghi Quindi sto server non è Penso che non sia neanche europeo Quindi Evviva il lag Ho aiutato uno Con col pling Ma dov'è sto qui? Ma tutta Interruzione, interruzione Ok Eh, però almeno abbiamo imparato a bussare Almeno quello uh, Trovo più nessuno Ma dai, ma vedi, perché questo quando sto fermo? Dai, la partita è iniziata anche bene Qua, 5 2, dai Dobbiamo salire Cerchiamo di tenere un ratio che vada Dai 3 ai 4 Eh? Proviamo No, ehi Boh morto uno Però ce n'era anche un altro Mammo Ari Ti avevo visto salire Wow wow Mi arriva una granata. Siamo freddi Siamo calmi Ho visto uno No eh. Ah, se mappa così Oddio, la gente che spara cross the map Ma sì, mi chiamatemi pure, su Eh, al cellulare Pronto? Pure al telefono mi devono chiamare Cioè non... ah. Cosa, cosa stavo facendo? Non mi ricordo neanche dove ero Se scendono mi ammazzano però se spammo granate no Ma morite Ma almeno le avevo un po' i tatti di granate Wow, cosa volete? Esplodi Wow, siamo freddi, siamo calmi Non ho parole Mai ci sto facendo l'abitudine. Eh, mi chiamano, mi bussano la porta. Manca solo che... Ma fammi spawnare! Madonna. Oh, troppa gente che spara. Comunque... Che... Prossima volta Cellulare silenzioso Faccio finta di non vedere Che se no Ogni 3x2 Mi chiamano Poi già Io non vado a scuola sta settimana eh, Perché devo andare a fare Lo stage Quindi presso un'azienda Ti mandano lì Ti sfruttano bene 8-9 ore Poi ti mandano a casa Senza una retribuzione Senza di nulla A scopo formativo Dico Bah. E niente, quindi già torno a casa la sera. Non... A volte infatti registro. Mi tocca registrare magari anche orari indecenti, tipo le 9.10. Poi.. F... Il tempo che metto a renderizzare oppare. A volte ci metto una vita e.. Ah, ci lasciamo perso. Ah mi sembrava vivo quello. Ma sono usciti tutti da loro. No, ma no, non ok, qualcuno era entrato. Oh siamo freddi, Stiamo calmi, cosa si spara? C'è nessuno. Dov'è la gente? Si perde in sta ma... Niente a metà partita io l'ho perso Oh, ti ho visto Oh, ti ho aiutato No, qua l'ho allogato io Dai, ti vedo No ah, me è morto Me ne è morto Sono discretamente soddisfatto Ah bene, ce, ce la si può fare Tranquilli, dai, questo è un bel score, devo uscire Non mi frega niente, questo è una bella partita uh, Ok Gente che rischia di investire Per quanto sia alleata Muori Please Oh, oh, oh, yeah, Mi sono sputtato una testa Dov'è la gente? Sento i colpi. Ogni tanto ne vedo qualcuno. Oh, ne ho, ti ho visto. Dai, vieni fuori. Dai. Ma esplodi. Ma esplodi. Oh, ma era critico quella addirittura. Perché laggo? Oh, no, sto laggando. Ah, ok. Ok, l'avevo visto! Quello pro proprio lì doveva mirare. Tutti i posti lì. Donna. È bello che sto, sto usando anche l'M1903 che è un cecchino... Uh, avanti! Va bene. non solo mi hanno interrotto mi è nuovamente crashata la connessione se vediamo se mi carico perfetto, non ho di nuovo la connessione ah. per questo video è tutto vi ricordo di lasciare un mi piace non mi piace per appunto valutare il mio lavoro vi ricordo inoltre di guardare tutti i link in descrizione facebook, twitter e Direi basta Condividere il canale Condividere il video Non riesco a fare una partita recente Cioè le faccio Ottimo eh, Sono anche stato risconesco Quindi mi hai proprio lasciato la connessione Vediamo infatti che la luce di internet è spenta E Evviva Ciao a tutti